Eccoci alla pagina sportiva. Ieri a Parma, nella sede del consorzio del Parmigiano Reggiano, è stato presentato il trofeo Alte Valli Cup. Vediamo. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nella sede del consorzio Parmigiano Reggiano a Parma il trofeo Alte Valli Cup, nato dalla volontà di far scoprire antiche vie che nel passato venivano già percorse. Ideatori del progetto, la SD Spirito Tarsogno, ieri presente con il presidente Pierluigi Ravella, e quota rappresentata dal proprio presidente Roberto Adorni. A sostenere questa importante iniziativa che porterà appassionati e runner sia in Alta Valparma che in Alta Valtaro, i Sindaci dei comuni di Tornolo, Renzo Lusardi e di Corniglio, Giuseppe del Sante, oltre al consigliere regionale Matteo Daffadà. Saranno tre le gare che si disputeranno in diversi periodi dell'anno, con clima e distanze diversi. L'intento principe è quello di promuovere il territorio delle alte valli e mettere in primo piano i prodotti di eccellenza, da qui la scelta del Consorzio del Parmigiano-Reggiano come sede della conferenza stampa. Il Consorzio è infatti main partner del progetto, ieri rappresentato dal direttore Michele Bernini e dal presidente di zona. Alte Valli Cup vi dà dunque appuntamento a presto, sui propri trail, alla scoperta di uno dei territori più belli d'Italia.